Siamo in compagnia del Presidente del Comitato Laminaio, signor Pietro Esposito. Pietro, buongiorno. Stamattina è una bella iniziativa, nonostante il tempo avverso, c'è la presenza anche dell'assessore. Cosa chiedete? Chiediamo un rilancio della nostra zona, di essere ascoltati e di unirci tutti insieme per ripartire una volta per sempre. Ho letto il manifesto, tre, tre cose, tre richieste principali, importanti, ma non basta. Diciamo che, ripeto, uniti si possono collegare tutti i problemi che abbiamo in questa città, non solo su Piazza Mercato, ma diciamo un po' per tutta Napoli. Buongiorno Presidente, stamattina anche di domenica mattina in prima fila, anche lei con cittadini e commercianti, una situazione veramente deprecabile però. Ma guarda io sono eh, assolutamente in prima fila, dobbiamo essere in prima fila, eh, oggi inauguriamo un comitato, perché i comitati sono sicuramente un punto di riferimento per i cittadini. Questi territori hanno bisogno di punti di riferimento che sono sia le istituzioni, ma che debbano sicuramente creare sinergia anche con i residenti e i cittadini. Noi vogliamo anche. Eh, dire con forza che è molto attenzionata dall'amministrazione municipale e comunale l'area di Piazza Mercato, sarà eh, sicuramente oggetto di tanti progetti e idee che sono sul tavolo e che sicuramente condivideremo anche con eh, le forze locali.